e bentornati ad un nuovo appuntamento di Studium Virtuale, datemi conferma se ci sentite, immagino di sì, spero iniziate ad arrivare numerosi come sempre, infatti ne approfitto per insomma, ringraziarvi del supporto che ci avete dato e ci state dando, so che molti di voi attendono questo appuntamento non come il Natale, ma insomma come qualcosa di prezioso che può aiutare a sopportare un pomeriggio in quarantena, trattando anche di argomenti interessanti. Sono contento, mi sentite tutto bene. Eh, Parter di ospiti, sempre interessante, sempre più interessante. Eh, Quest'oggi si sì, unisce a noi e insomma la ringraziamo molto perché sarà sicuramente un appuntamento molto interessante, la professoressa Piccinni, eh, che ci racconta un po' di 300, mi ha appena mandato una richiesta di partecipazione per cui con grande piacere accettiamo questa sua, eh, questa sua domanda e eh, insomma tra pochi minuti e pochi secondi speriamo dovrebbe eh, comparire sui nostri schermi e eh, riproviamo, arriverà, eccoci qua. Eh, dunque il tema di oggi, eh, lo anticipo poi ce lo spiegherà meglio lei, è eh, pandemia trecentesca, Crisi, trasformazione e sviluppo. Una serie, insomma, di eh, temi molto interessanti che non possono che connettersi alla situazione che viviamo anche oggi quante volte sentite dire ai telegiornali leggete, si sente per radio che questa, insomma, questa pandemia che stiamo vivendo quest'oggi eh, potrà far diventare un, il nostro mondo come lo conosciamo un mondo differente ecco, eh, proprio con la professoressa Piccini vogliamo insomma eh, vedere spiegare come e se eh, la... Um, come eh, il eh, come dire il, il, il mondo del 300 ha eh, effettivamente eh, mutato, ha cambiato, ha fatto diventare diverso il panorama culturale, il panorama produttivo attorno a loro. Eh, la professoressa Sappicini sta arrivando. Nel frattempo vi ricordo una serie di cose. Eh, innanzitutto che i nostri appuntamenti con, ehm, con Virtual Studium non finiscono oggi, ma dureranno. Per tutta una serie di altri, insomma, altri appuntamenti e ve lo anticipo già. Passeremo a aprile insieme, probabilmente non Pasqua e Pasquetta. Quella mi raccomando, passatela a casa. Vi segnalo l'appuntamento di eh, domani: eh, si parlerà con la professoressa Puriga di ehm, eh, sentimenti e eh, così eh, emozioni. Eh, dei classici al tempo del, del coronavirus, intanto siamo sempre in attesa della professoressa Piccini che per qualche motivo eh, non riesce a collegarsi, ma insomma siamo fiduciosi che dalla regia arriveranno segnali positivi anche insomma, per quanto la riguarda. Eh, Anna Signorini ci ha inviato una partecipazione, una richiesta di partecipazione. Anna o sei la professoressa sottomentite spoglie o non è il tuo momento? Arriveremo anche a voi, <ride> verremo a trovarvi a casa, tranquilli. Eh, intanto reinvito la professoressa Piccini a partecipare e siamo in attesa eh, e appunto dicevo eh, diventerà insomma un appuntamento che continueremo a tenere tutti insieme eh, a partire da quello di domani ma non solo, ce ne saranno tanti altri vi segnalo eh, la pagina di Usina Campus che di volta in volta ogni giorno eh, segnala, ripropone ricondivide i eh, suggerimenti bibliografici che la eh, che l'ospite del giorno ha voluto darci. Dunque, insomma, um, se ve li siete persi perché insomma, sono detti troppo velocemente o perché eh, non si riesce a, uh, così a sentire subito al primo colpo, li potete ritrovare sono anche salvati in una uh, speciale insomma, parte delle storie che sono salvate proprio nella pagina di Usina Campus. Eh, ho reinvitato di nuovo la professoressa Piccini che dovrebbe arrivare prima o poi insomma tendiamo fiduciosi eh, altra cosa che eh, vi voglio ricordare invece è che eh, appunto come vi dicevo questi appuntamenti mh, sono fatti proprio per la partecipazione popolare. Ora infatti mi spiace essere un po' ipocrita e aver appena rifiutato la richiesta di partecipazione dell'altra dell'altra fanciulla. Ci sarà anche il momento per questo. Eh, oggi però insomma avevamo già un ospite. Per cui volete comunque partecipare, la possibilità c'è Tramite, eh, l, lo in basso, ce l'avete sicuramente, tramite appunto il, la, la possibilità di mandare un commento eh, alla diretta e eh, fare delle domande alle quali di volta in volta i nostri ospiti potranno, potranno rispondere. Io invio una nuova richiesta di partecipazione alla professoressa Piccinni, che eh, dovrà arrivare che comunque insomma continua a, a non essere eh, dei nostri, per cui chiedo anche lumi dalla regia se insomma eh, co come stiamo procedendo, se forse è il caso di avvisarla. Ecco qua, forse è arrivata, trasmettiamo in diretta con lei, vediamo se compare la professoressa. Non compare ancora la professoressa, ma siamo certi che arriverà prima o poi. Eh, dunque, No, no. Oh, vedo qualcuno profilarsi all'orizzonte. Continuo a non vedere ancora nessuno, ma eh, ci siamo quasi, immagino. Eh, le linee, come sapete bene, sono piuttosto eh, intasate in questo periodo e insomma non è semplice eh, riuscire ad arrivare a, ad avere una connessione ottimale, ma insomma eh, siamo in comunicazione nelle. Anche nei telegiornali che potete vedere insomma tutti i giorni eh, le problematiche di rete sono tante, molto spesso si ha l'impressione che Bin Laden mandasse dalle sue grotte afghane dei video di qualità, video di qualità maggiore. La professoressa Piccini continua a rifiutare la nostra richiesta. Ci Sento una voce, la senti questa voce, chi canta è il mio cuore... Lei è lì da tempo, ma noi non la vediamo. Amici del pubblico, dice, diteci per cortesia se voi vedete la professoressa Piccini, se no io vado avanti anche con uno schermo nero. Per ora nulla. Eh, amici dal pubblico, invece di ridere, diteci se vedete la professoressa Piccini per cortesia, perché io non la vedo, no, pam pam 95 ci dice che non la vede, e, aspetti eh, facciamo questa prova qui, provo temporaneamente a mandarla via, eh, poi vediamo richiamandola se può. Invito qualcuno che magari potrebbe essere connesso con il profilo Siena Campus a sconnettersi dal profilo Siena Campus per cortesia, così in modo da liberare la rete, grazie. Uscite, fate il logout, chiudete l'app, eh, bruciate il telefono. Usiena Campus, aggiungi, vediamo dovrebbe arrivare, se no vi racconto dettagli della mia infanzia bellese. Eccola, buon pomeriggio. Oh, finalmente. Questa... Finalmente. Io bene, erano dieci minuti che tentavo di mettermi in contatto, ma vedevo lei, ma non riuscivo... E ascoltava la mia voce sfortunata, mi dispiace. Mi dispiace se è stata sottoposta per dieci minuti a questa tortura. dieci minuti, ma insomma in qualche modo ce la faremo. Bene, bene. Dunque, anticipavo il T. Tanto la invito a parlare a voce alta perché io la sento poco, però spero che dal pubblico la sentano meglio. Eh, dunque, titolo del suo intervento è Pandemia Trecentesca crisi, trasformazione sviluppo giusto? Eh, quindi vedere un po' la, la pandemia del Trecento questa famosa peste non come la tremenda crisi del Trecento che tutti noi non dobbiamo dire agli esami di storia medievale ma come motore di un cambiamento giusto? Sì, ma no, voi lo dovete dire lo allora, possiamo dire? Eh, certo, il problema è che che cosa si intende con la parola crisi, no? Uh -huh. eh, questo è molto è un, vero. È Un concetto mutuato, fra l'altro, che viene mutuato anche dalla medicina, è il momento in cui un corpo passa da uno stato all'altro, uh -huh. no? e può guarire, no? attraverso un momento di trasformazione. Crisi, questo significa. Non significa decadenza, questo è, non significa necessariamente decadenza la parola crisi. Questo sì, In questo senso non lo dovete usare agli esami. Okay. Eh, sulla crisi ah, sì. del 300, c'è cioè una, una, una disputa dura da da decine di anni, quindi non, non è non eh, No, il fatto è che questa, io pensavo, mentre, mentre pensavo, insomma, mi preparavo un po' mentalmente a questa conversazione, eh, che questa vicenda di questi giorni, eh, io sono stata, sono stata chiamata più volte in causa per parlare della peste, cioè perché è del boccaccio, e, e, e la vicenda di questi giorni sta improvvisamente tirando fuori un grande bisogno di storia. È una cosa che mi ha colpito tanto qui. Perché e parlano di nitridate, la peste del Trecento, la peste del Manzoni e il crollo di Wall Street. Tutti questi temi sono stati ripercorsi come se di fronte a una crisi sanitaria e umana, anche poi economica, come quella che stiamo vivendo, una storia avesse un altro compito, conservasse un compito, che è un pochino quello di assumere dati, di rimettere insieme elementi di conoscenza per contribuire a far chiarezza. E io in questo senso, in questi giorni, sto riflettendo tanto e sono anche un po' turbata, perché eh, io come tutti gli storici, ho sempre detto, la storia non si ripete, la storia insegna, ma insegna in un altro senso, no? Insegna meccanismi, insegna dove va cercato il cambiamento, non si ripete mai. E invece, di fronte a queste cose, sta venendo fuori. Io più leggo, più rileggo la storia, una storia. Sono... Sì, sì. Uh -huh. è una cosa che mi, cosa... mi... Mi sta turbando molto nel, in quello che ho sempre pensato, insomma, diciamo, ma c'è un E poi voglio raccontare un'altra cosa. Il, il giorno esattamente 29 di gennaio, un uh -huh. mese eh, fa, insomma, oggi è il 28. Esattamente. No, ma proprio il 29 di gennaio, quindi diciamo a due o tre giorni dalla settimana di tutta questa di, di vicenda che ci travolge, io eh, inauguravo un convegno a cui io si è tenuto qui sera, Siena che si intitolava Alle origini del welfare, e noi parlavamo del welfare medievale. E io facendo questa inaugurazione, aprendo questa questa, eh, questa giornata, ho detto sono rimasti solo gli storici a parlare del welfare. <ride> cosa è che cosa? Mi stavo nella testa. Queste parole io ho detto, le ho scritte da qualche parte, ce l'ho ho già um, pronte, e dovrò Dopo dieci giorni eravamo tutti a parlare di welfare Il welfare. Beh, insomma è impressionante, veramente. È non è una trasformazione questa, che cosa è una trasformazione, in effetti? Io proprio ho scritto: solo gli storici se ne stanno occupando perché sembra una, una partita, sembrava una partita, a, a, a, come posso dire, eh, relegata nel passato di questa società eh, assistita, che poi aveva prodotto una società scroccona alla fine, no? Mm -hmm. E quindi Provare e improvvisamente ci si rende conto di quanto appunto bisogno di welfare eh, certo. statale, non solo e non solo statale. Quindi, cosa è un poi un altro pensiero forte che mi sta avvenendo riprendendo in mano queste mie cose medievali: è che veramente le epidemie colgono sempre preparati È come se su questo veramente il mondo non imparasse mai. Non imparasse mai. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Parlando insomma, del, del 300, quindi, che è l'ambito di quello che ci stavamo dicendo noi, e parlando di welfare, quindi insomma, di tutti quei provvedimenti che possono insomma, aiutare il cittadino a vivere in sicurezza, a, vitere, a vivere una vita così dolce e riposata, noi abbiamo qui a Siena degli esempi clamorosi, quindi mh, per, fissandoci diciamo, il 1348 come data e tornando un filo indietro, eh, interventi di Perfer per lo a livello programmatico, abbiamo insomma, esempi di un certo tipo, poi prometto ci spingiamo più avanti. Non è questo punto che è al buon governo, ma il buon governo è un'altra cosa, cioè lì è la trasposizione in immagini e anche in versi, in testo e immagine una specie di per testo, diciamo, mm -hmm. che ci racconta un progetto politico. E nel, nel progetto politico del, del buon governo però il non c'è, non, c è. C è. non è. no, però c'è sulla testa del buon governo, eh, vola Caritas, mm -hmm. Caritas carità come ehm, virtù civile però, non virtù religiosa, insomma una virtù, una virtù civile, e questa Caritas eh, civile è un po' la sua testa, appunto, in tutta questa, questa grande partita, e le città medievali, pensavano, elaboravano, stavano elaborando soprattutto tutto il piano ospedaliero di queste grandi strutture che, che, che sono gli ospedali che sono il grande colpo di genio del, del, del basso medioevo, insomma del 2-300, dell'Italia in maniera fortissima invenzione di questa, chi è ora una... che scusate, c'è sempre, c'è sempre, c'è sempre, ecco, via. scusate, potrebbe che... essere interessante avere un terzo parere, devo dire, una terza voce, era la professoressa Ivana Hait da Roma, quindi poteva essere, ah, bello, essere veramente un bel momento, lei mi mettiamo studio, un tanto durerà a Natale certo, certo. prossimo. Quindi. Certo, certo. E quindi ecco, dicevo questo fatto, sicuramente c'è un'elaborazione molto, molto molto forte no? di strumenti per, per l'assistenza in senso lato. L'assistenza vuol dire eh, organizzare l'annona in modo che ci sia sempre grano, il più possibile, per combattere la fame e le carestie, vuol dire questi ospedali che poi fanno un'assistenza a tutto tondo. Eh, non è, è l'ospedale sanitario, è l'ospedale certo. che assiste la vedova, il bambino abbandonato, eh, la persona affamata, quella che vuole il pane. Quindi questa eh, grande intenzione di un sostegno perché si accorgono molto presto, direi subito, appena la vita urbana si organizza bene, eh, che, che nessuna società sopravvive alle sue crisi senza qualche forma di protezione sociale. Certo, che, che insomma, è, è valido anche oggi, oserei dire. Esattamente. <ride> Esattamente, è una cosa molto forte. E, e poi non so, eh, eh, vi dico un po' lei, a me un'altra cosa che ho colpito tanto appunto sono, io so che voi avete già visto insieme a, a Natascia Tonelli la, la, il, il Boccaccio e il De Camerone, sì. ma in questo senso mi avete privato della possibilità di guardare una cosa che è meravigliosa per, per riflettere sulla storia, ma io infatti farò lo stesso perché naturalmente l'approccio è sempre diverso. La cosa che mi ha colpito in termini di somiglianza è le grandi ehm, so dire, affinità su certi processi che Boccaccio racconta. Mm, vale, a dire. vale a dire, intanto va bene, lui eh, ci racconta, eh, racconta eh, l'arrivo, no, scusate, stavo leggendo intanto una, un messaggio che era arrivato ora. Anche io però non so come cambiare disposizione mettere no, la professoressa no, in quadro dove ora sono io, chiedo scusa. Del purcino, amico dicevo questo, intanto lui per esempio è molto attento, no? boccaccio come no, intelligente, quindi racconta, un grande osservatore, comincia a raccontare, intanto la festa viene da oriente, uh -huh. punto uno, poi noi sappiamo che è arrivata in un processo lento e che invece... La, la, la, oggi la globalizzazione ci fa fare questa cosa rapidissima, ma la loro globalizzazione aveva portato la peste attraverso che cosa? I circuiti commerciali la gente che si i genovesi che avevano le maledette galette genovesi no? scrivono i cronisti e raccontano che erano a caffa e si portano la peste a bordo, a quel punto ci mette tre anni la peste attraverso l'Europa tre anni mi sono fatta un po' di conti Porta via eh, dunque, mi pare un milione, no, oh, i dati si sì, alzano un milione. ero eh, scritta dei dati in questo momento, ma al solito non li trovo qui. Sì, dunque la popolazione era circa tra i 70 e i 80 milioni in Europa prima. Uh -huh. Con la peste, scompaiono circa, scompaiono circa un, un terzo delle persone. Quindi, tra 23 e 25 milioni di persone scompaiono. Ah. Sì. Sono dati inquietanti. Eh. E la popolazione progressivamente, veramente la grande pandemia no? attraversa tutta Europa, certo. e, e, e a quel punto eh, progressivamente la prima peste è molto grave, ma poi dopo c'è il ritorno delle presidenze che rimane allo stato endemico, questa malattia che si produce, fino a scendere a 30 milioni di abitanti. E Dura fino al 1700, fino al XVIII secolo, questo processo. Processo di lunga gittata, insomma. Quindi, I numeri, cambiano le, cose, certo. i numeri cambiano, cambiano le cose, e lui ci racconta che viene da Oriente. Poi ci racconta le prime misure che prendono: puliscono le strade, immondizie purgate, vietato entrarvi dentro a ciascuno in fuori fermo, quindi la, la, la forme di quarantena di, e di. Romano romano. trecentesco. Uh, il principio della primavera come data di avvio, anche eh, questo è interessante il passaggio di specie descrive che anche qui abbiamo visto ne parlavamo con il rettore la settimana scorsa tra le altre cose del passaggio di specie del... una cosa importante e in questo caso di... lui lo racconta al contrario cioè dice che ci sono dei maiali in città che prendono la festa dagli uomini e muoiono. Certo, al contrario Esattamente. e poi, e poi parla dice per lo comunicare insieme sa ben calaisane la malattia lo comunicare insieme la mascherina, no? Certo, eh, sì, sì, sì, la... è quello che ci sentiamo dire ogni giorno sostanzialmente. Eh, ma per i medici del Trecento c'erano dentro poi delle pozioni, no? Che tendevano a filtrare, a filtrare la, la, la possibilità. Quindi abbiamo una coscienza di alcune cose, però dice che tutto sommato non, non, non, appunto non ce la facevano, e poi racconta tutte. Le paure e immaginazioni. E anche uh -huh. sì ho pensato a quante paure e quante immaginazioni, non solo paure, ci stanno a questo momento trasformando È vero? stavo cavolgenito, la paura e l'immaginazione, perché, perché si mette in moto tutta una, una serie di fantasie. E poi Boccaccio ci racconta i cambiamenti. I cambiamenti sono una cosa fortissima. Ecco, È quali perché... sono questi cambiamenti? Tornando ah, al titolo sì. trasformazione, sviluppo, il cambiamento, cosa cambia? Sì. Quel cosa racconta lui subito sono le trasformazioni nei eh, rapporti sociali e nei rapporti umani. Mm. Per fronte alla paura, le persone non eh, si rispettano più l'una all'altra ti si abbandonano l'una con l'altra, se malate. Quindi i malati muoiono soli. Terribile. Ecco, terribile, vero? Ci cioè, ne molte cose. I malati che muoiono soli. L un fratello abbandonava lo zio e il nipote, la sorella e il fratello, e spesse volte la donna e il marito e, cosa ancora più grave, i padri e le madri e i figlioli. Di questa, questo eh, poi posso dire. Poi parla dei rapporti sociali che si, si complicano. Eh, uh -huh. Perché si complicano, si, si, si allentano. Perché le persone non vanno più a curare gli altri e quindi comincia l'avarizia dei serventi. Vanno solamente chi, chi, i, i, i cattivi servitori ad aiutare. E poi dice il cambiamento delle donne che si abituano a farsi curare gli uomini e quindi questo aumenta poi i costumi crea un cambiamento lui identifica i, i cambiamenti poi dice mm -hmm. che ci sono generali senza la pietà delle persone persone che vanno a morire sole per loro come, sono come è vicino persone. a quello che succede ogni giorno è impressionante, è impressionante mi fa veramente effetto, è come se di fronte a queste bombe biologiche poi fossimo sempre davvero uguali come poi sì. ci sono le trasformazioni in lungo periodo, poi parla delle forze comuni, tutto quel che del problema dello smaltimento dei cadaveri e così via, sì. e poi eh, delle, delle trasformazioni che saranno più di lungo periodo. Lui comincia a dire, ad esempio, che eh, comincia a esserci la miseria non solo dei minuti, ma anche della mezzana gente, quindi dice lui anche il ceto medio... Ne è gravemente colpito dal, dal ribalto economico. Si è, è colpito. E poi, eh, e poi niente, poi dopo eh, gli storici cominciano a ragionare, no? E cosa dicono gli storici di questo? Gli storici hanno <ride> detto cose fortemente contraddittorie, fortemente contraddittorie perché eh, c'è stato una. negli anni 70 si cominciò a parlare della peste, della famiglia del 300, e c'erano delle varicazioni perché eh, un po' nell'Europa del Nord era più forte la storiografia fa o anche, diciamo, che vedeva tutte le cause della peste oppure vedeva ah, okay. questa, questa crisi fortemente uh, presente. C'è una società italiana che vedeva un altro mondo e quindi cominciavano a discutere, ma cosa succede alla lunga? No? Allora, i cambiamenti, appunto, ne abbiamo visti tanti. Le città che si, eh, si spopolano naturalmente e quindi si... Allora io recentemente ho messo insieme delle cose perché volevo scrivere un articolo ho scritto anche un libro. In Italia io ho solo tre monografie che si occupano degli effetti della crisi del 300 su tre. Una, sì. una è di Elisabetta Pampier fu scritta negli anni 70, su Orvieto, oh, un bellissimo libro che Odieto sì. è anche la feste. Bellissimo. Okay. Dopodiché il nulla. L'altro libro è questo scritto da Vicini su Siena. Sì uscito l'anno scorso, ma lei mi ha portato male, ma insomma questo certo. è stato... E uh, in, uh, immediatamente dopo, questo è un nostro allievo bravissimo, a, a, è un divieto. Eh, scusi che è Arezzo. Ah, sono delle non che si pongono il problema di che cosa è successo, perché quando tu vedi scomparire questa mole di popolazione, uh -huh. che è mole di consumatori anche, no? Certo. Certo. Poi i cambiamenti nei salari, vuol dire per esempio le campagne, si è sempre detto molti eh, avevano detto eh, che c'era stata questa grande trasformazione con il crollo dei, dei consumi, sì. dei prezzi dei cereali sì. e quindi in Spagna andavano male ma in realtà lì davvero la resilienza viene fuori no? si comincia a organizzare le, le terre migliori non vengono abbandonate vengono abbandonate le peggiori quindi le terre migliori rendono di più quindi c'è anche un innalzamento della quantità di prodotto in questo senso. Della, della produttività di una terra. I okay. cereali hanno una produttività più forte laddove sono coltivati. Perché le, le braccia e, e, e, e, e, e i denari vengono come dire, concentrati lì. Uh -huh. e, è come se ci fosse una misura al calo del prezzo del grano che vengono prese dalla produttività. Certo. al principio del progetto inventano questa grande cosa che è un'intervizionaria del prato e del vivo cominciano a irrigare i prati e quindi alimentano un altro degli animali si rimette in moto tutta un'altra economia e poi ci sono i soldi cioè le persone muoiono ma i soldi no le ricchezze, le case quelle restano. quelle restano, sopravvivono alla peste e si concentrano uh -huh. si concentrano certo. nel numero minore di eredi. Quindi sì, sì. i sopravvissuti godono, insomma, di questo ah, sì, sì, sì, di La società è profondamente rivoluzionata da questa, ah, e questo mi fa, pen mi fa pensare molto, perché io non, sono mai, eh, eh, son, son, non ho mai pensato che tutto dipendesse dalla peste eh, nel 1348, ma vivendo sì. questa esperienza eh, sto valutando di più, cioè almeno ci voglio riflettere ecco, ancora, non eh, pampestisti, però insomma. Insomma, un pochettino, capito? E poi c'è stato tutto il, il conflitto sociale che, che, che ri, eh, riemerge in maniera forte dopo, dopo, dopo la testa. il conflitto sociale, poi vuol dire anche ridiscussione di condizioni di lavoro. Certo. Quindi è una condizione, che non vuol dire quale direzione prendono, eh, perché. I salari aumentano immediatamente, le, i, i sovrani, le città, eccetera, bloccano i salari. Quindi c'è un, un tentativo di tenere sotto controllo eh, questi effetti. Uh -huh. eh, però eh, c'è un, un, un cambiamento eh, che sicuramente è molto forte. Quindi alla fine, alla fine poi gli anticorpi eh, vengono fuori dalla società. Certamente alla fine, in quel caso, ha voluto dire 50 anni dopo, eh, non è che vuol dire la mattina dopo, progressivamente perché appunto la biobomba biologica uccideva le persone ma salvava le e le ricchezze quindi, quindi rimanevano questa transizione lenta verso un mondo che poi viene fuori diverso. Mm -hmm. Quindi no, eh? prego, prego, dica. Mi veniva in mente anche un'altra, un'ultima cosa, perché forse vi ho già rubato molto tempo, non lo so. No, guardi, abbiamo ancora insomma, una decina di minuti abbondanti. quindi... Eh. Allora, tutto. A, a, a, esattamente nel 1993, proprio per discutere su questa cosa... Mm, guardi, purtroppo che... noi vediamo il titolo al contrario, per cui se può leggerlo... Ah, <ride> Allora, Italia, questo è un convegno che si tenne nel 1993, avevo sulla mia scrivania proprio perché questi giorni ne ho parlato con i miei studenti. Mm. convegno Italia 1350-1450, tra crisi, trasformazione e sviluppo. Mm -hmm. Dieci giorni, giorni, dopo che, che la nostra crisi monetaria attuale, che chiamava da risoluzione presto, che era, che era dimostrata in tutta la sua eh, violenza, eh, c'è stato subito uno scambio tra, tra noi medialisti. Eh, io ho proposto, ma perché non rifacciamo questo? Perché non lo rifacciamo a distanza di del 92 quanti anni 30 anni eh, 27 28 28 30 no, rifacciamo il punto su questa questione perché, perché ci serve per capire no? ci serve... e immediatamente qualcuno ha detto facciamo un progetto europeo anche uh -huh. la storia come posso dire segue serve aiuta no? aiuta, aiuta a, a elaborare aiuta eh, io avevo, non l'ho adesso apportata di mano, ma non ho, non ho sempre tenuto presente il brano bellissimo di Cinzio Violante, che è stato un grande storico dell'Università di Pisa, mm. che è interrogato da alcuni su questo tema, ma la storia è maestra di vite, non è no, eh? e lui dice l'unico modo in cui la storia può essere maestra di qualche cosa è quando insegna la fantasia politica. Cioè, insegna a riconoscere le soluzioni che gli, gli esseri umani hanno, hanno trovato ai loro problemi. E questo mi è sempre servato un messaggio di grande forza. Non è perché possiamo fare così, anche se probabilmente può darsi che ci sia l'industria che, come successe allora, si convertirà più nel lusso perché rende di più, abbandonerà invece i consumi di massa, sarà una riconversione, no? Certo. Da questo punto di vista. Però non sarà la stessa. Però le soluzioni che gli uomini di volta in volta hanno trovato eh, sono, sono quelle che oggi chiamiamo la resilienza. Quindi, Quindi siamo resilienza sostanzialmente è... alle porte di un nuovo bivio, via, potremmo dirla così? Di un nuovo? Bivio. Ah, di un bivio. Ah, Io ho l'impressione che il mondo non sarà più lo stesso dopo questo shock, anche individuale. Io mm. sono anche individuale. Quanto certo. è che vivevamo in un ereno? Eh? Quanto, quanto, quanto, quanto tempo era che non avevamo poi un'esperienza di cuore mitica per metterci quindi il nostro antro a pensare? È molto vero, è molto vero. Ma milioni di persone Mi e ha poter. stupito infatti, no mi ha stupito, mi ha colpito piacevolmente il messaggio di ieri del Pontefice, no? Eravamo convinti di essere insomma degli uomini sani all'interno di un contesto sociale mondiale Malato, questo fa, ri, cioè, fa vivere in maniera diversa, insomma, anche la percezione che si ha del sé nel mondo, no? Certo, certamente, certamente. Mm. Cioè, io penso veramente che non saremo gli stessi. Poi come saremo? Eh, no, io poi saremo, cioè, io no. faccio una non profeta, quindi non no. so. No? Eh, meno male, meno male. Però lo io... io... analizza quel che ha visto, quel che vede e porge questo, questo messaggio al presente. Noi facciamo da siamo i certo. mediatori, no? Siamo i mediatori tra il. E quello che gli uomini del passato ci voglio, possono voler dire che cosa invece noi possiamo capire insomma, di, questo, di questo che hanno vissuto. Certo. Però, diciamo, anche, questo, anche per uno storico una storica sono enormi forti, ecco, per ripensare il cervello non si ferma mai. C è tutta un'elaborazione, un penso che uno di noi, voi poi stessi. Pensate anche all'uso dei social, quando avete visto la prova, il bene e il male. L'ha toccato con mano. Io ho una nipote di 16 anni. Non, ho, non oso ancora chiedere di bilancio al conferente. Non oso, è vero, un giorno o l'altro. Certo, e non solo i social, perché forse insomma, da quello che si sente, da quello che si vede, sono anche quelli comportatisi meglio all'interno del panorama dei, dei media. Forse insomma, eh, va una palma più meritevole rispetto a quanto certa informazione o certo infotainment ha sì, prodotto sì, sì. il professor Baudrini sì, sì. l'altro giorno. Ma anche le fatto dei, dei grandi danni anche ai giornali, devo dire. Esatto, poi tutto questo sono tutti elementi di distinguo rispetto alla, alla pandemia trecentesca che ci dicevamo prima, innanzitutto immagino la gravità, perché finora un terzo della popolazione non l'abbiamo ancora, esattamente, non l'abbiamo ancora raggiunto. Sono quindi, quindi, provvedo sempre a dipendere. Giusto, giusto, è vero, tocchiamo ferro, legno, come vogliono eh, gli anglosassoni. Eh, e poi soprattutto abbiamo è vero che la reazione umana è molto simile, abbiamo visto, insomma, abbiamo letto i confronti. però in genere, in media, quello che è, insomma, la società propone è un mondo più strutturato, no? Eh, effettivamente. insomma, Si parla adesso sempre di welfare, il meno male, e di terapie intensive, Io cose che... che. ritorneremo a parlare di regole anche. Prego? Credo che ritorneremo a parlare di regole. Ritorneremo a parlare di regole, certo. Il mercato. C'è cioè, capitalismo selvaggio poi è spietato, mm -hmm. Insomma, non, non viene a, può darsi che sia vincente ancora una volta, eh? non voglio mica dire, non, però sicuramente nella testa delle persone il suo valore verrà... Cioè, sì, modo, sì. Cambierà qualcosa... Senta, eh, siccome abbiamo la possibilità, e vi invito ancora a farlo, eh, di avere delle domande dal, dal pubblico, salvo insomma dirci di spostare telecamere, cosa che non so fare, Pampam95 ci chiede, eh, però è un messaggio un po' vecchio, quindi si riferiva proprio alla conversazione che si aveva sul vivo della peste, sarebbe interessante fare un confronto tra la geografia con la geografia storica eh. rapportata al periodo? Eh, sì, sì. Eh, com come è, è, è il problema del, del loro mondo, della loro globalizzazione. Cioè, ecco, una cosa interessante questa da, da considerare effettivamente. Un, un, eh, grazie di aver messo questo tema, è che quello che vivono nel Trecento è la loro globalizzazione. È un momento di fortissimi contatti, fortissimi contatti, perché è un momento in cui so, l'epidemia si, si distende su scala mondiale. Ma anche il mondo stava sperimentando la sua prima, o forse seconda, perché c'erano i stati domani: grande fase di globalizzazione, perché c'era una trama di rapporti prima inimmaginabili che collegava l'impero mongolo con, con, attraverso l'Andia con i grandi scali mediterranei, che arrivava a Napoli, Genova, Venezia, eccetera, eccetera. A caso la peste è partita dall'Italia. Anche a questo io li pensavo. In questa dove c'è la concentrazione di affari, no? la Lombardia, luogo di grande concentrazione di affari, persone che si spostano e lì, lì fu l'Italia perché entrarono, arrivarono le navi, erano le navi, le maledette galerie di genovesi che da caffa sbarcarono a Messina. Con i loro topi, con le loro pulci, eccetera eccetera. Ora se qualcuno dice che i topi non c'entrano più niente, ma io questo non c'entrano. Ma non lo so, ho letto qualche cosa vagamente che non, che non è vero, era il topo il principale del veicolo, ma io no. Ero affezionato a questa cosa dei topi. Ah, sì. ah, sì, <ride> non so, non so se, se, se è discusa fino in fondo, però sono aspetti epidemiologici diciamo su cui non, non mi sì, sono... Sì, il succo poi è stato quello, quindi dopo fosse un opossum, sì. un obossum, un ah, pipistrezzo. Sì. Sì. Sì, un passaggio, in quel caso c'era la è un altro tipo di malattia, naturalmente non è un virus, ma è il mediatore la pulce. no? Certo, bene, altra domanda dal pubblico, questa è decisamente più vasta, come sono usciti poi dalla pandemia del 300 e come si sono ripresi, insomma, un percorso? Beh, sono ripresi lentamente, lentamente. Eh, sul momento una grande ristrutturazione, eh, appunto perché c'è sul momento una situazione di, di, qualcosa di destabilizzazione, no? perché certo. infatti cambiarono governi, cambiarono eh, tante cose, insomma. Eh, e poi piano piano ristrutturando le campagne, ristrutturando le, le produzioni, per cui non si produce meno, si punta, non, non si punta più a, al panno, al tessuto di bassa qualità, ma si punta alle sete, alle, ai, ai consumi più di lusso. Eh, quindi c'è questa riconversione verso le cose che producendo vendono, vendono meglio. Nelle campagne la stessa cosa, meno grano e più olivi, alberi da frutto, piante industriali. Eh, quindi questo un poco, cioè le, le, le trasformazioni sono quelle che estremamente rimettono in moto un'economia. Un Certo. si riconverte con produzioni differenti insomma esatto. che potrebbe essere in effetti anche una insomma, un futuro non distante anche in per noi Il giorno fa vi trovai una cosa che, ma prima che scoppiasse negli Stati Uniti tutta la vita, anche loro, c'erano le grandi industriali degli Stati Uniti che pensavano a, rico a riconvertirsi sui commerci di russo su, su prodotti di russo io ho detto ma guarda guardate ci richiamo. ci riferiamo e In effetti è poi è andata così. Adesso Un altro poco... sono colpiti anche loro, quindi non so bene. Sono gravemente colpiti e purtroppo hanno anche insomma I problemi. Come ti dice, il pesce puzza poi dalla testa, ecco, quindi eh, hanno problemi da quel punto di vista lì, ma non sono i soli. Eh, in effetti forse una delle ristrutturazioni di cui si parla più spesso da quel punto di vista lì è quella dell'ecologico, no? il Green New Deal, chissà come uscirà il, questo mondo anche industriale dal, certo, certo. Dalla, dalla nostra pandemia. Volevo farle un'ultimissima domanda perché poi sì, siamo assolutamente in chiusura, ma ci ha già dato i consigli bibliografici, quindi insomma, che è una domanda così tangente. Eh, lei è una storica, è una medievista quando, soprattutto in questi, insomma, in questi periodi, si dice che si sta tornando al Medioevo? Da 1 a 10, quanto oh. le si accappona la pelle? Oh, oh. Ma ormai no. ho fatto una scorza durissima, perché appunto mi verrebbe sempre poi voglia di dire il Medioevo sì, quello di Dante, volevate dire, sì il Medioevo quello che ha inventato gli ospedali, sì, Medioevo quello che ha inventato i comuni, Medioevo quello che ha fatto i palazzi pubblici, le piazze, le grandi cattedrali, eh? e questo, quella è ormai è una banalizzazione pericolosa, ma non pericolosa per noi storici del Medioevo che continuiamo a studiare le nostre cose tranquilli, pericolosa, perché quando una società non riconosce i suoi nodi, i suoi problemi eh, veri, duri, e li nasconde sotto un tappeto come una spazzatura per cui questa cosa non è mia, c'è stato uno stupro di una donna è una cosa medievale. No, non è una cosa medievale, è proprio una cosa contemporanea, capito? Dire. Quindi c'è una deresponsabilizzazione attraverso questo concetto di negativo che deve acchiappare tutto di una società che non guarda dentro le sue, le sue aree nere, insomma, no? l'anima nera della nostra società contemporanea. E le proietta verso così un passato un po' mitico di questo medioevo, no. videogioco, Assassin's Creed, che, che tanto esatto. piace. Esattamente, proprio. Bene, allora il nostro tempo è scaduto e se non avete altre domande dal pubblico avete proprio gli ultimissimi secondi per digitarle velocemente, la professoressa è qui per rispondere, io no perché sono... Altrona, come si è capito e grazie eh, a tutti per aver seguito anche questa puntata grazie a lei professoressa per essere stata insieme a noi devo iniziare ma non ho capito bene cosa figuri, cioè, succede non, non è un problema, siamo qua a posto grazie davvero e insomma arrivederci speriamo magari in aula prima eh, speriamo, speriamo poi di... A sgavazzare, come si dice, a bere e a scaldare. Ecco, esatto, esatto. Io ero già più sul profilo istituzionale, però ha ragione. La però... sua mi convince io. Benissimo. Grazie Benissimo. di cuore, davvero.